È un modello con una filosofia generale built around rilevanza, rigor, e relazioni. Perché sì? Questo senza ombra di dubbio. Perché manca. Assolutamente sì. È il mio sogno, la mia speranza, so, è quello che pensa. Bene. Il team 16-11 e non solo, perché credo sia un'ottima scuola. E quindi mi domando, perché non abbiamo ancora provato a introdurre una scuola Big Picture? O comunque una scuola che cambia il modo di fare scuola. Ci vuole. È un grande cambiamento, ma qualcuno deve farlo. 1995, la prima scuola Big Picture, la Met. Abbiamo aperto le porte in Providence, Rhode Island, negli Stati Uniti e da ora abbiamo cresciuto a più di 75 scuole negli Stati Uniti e altri 50 worldwide. Arriva dalla filosofia di John Dewey. Stati Uniti d'America. A Providence nel 1995 per aiutare ragazzi in difficoltà. Per cambiare la società bisognava cambiare il modo di fare scuola. Arriva in Europa passando attraverso l'Olanda in particolare, però eh, come tanti colleghi ci hanno fatto notare, l'etichetta arriva dagli Stati Uniti, tante buone pratiche ci sono diffuse. Si crea una scuola diversa, una scuola per far emergere i talenti che sicuramente ognuno di noi ha. Direi che dopo un secolo possiamo essere pronti. It's a long list. Uh, first of all, they're geared towards only one style of learning and as we've learned over Past few decades, students, every student in a way. Da studente direi praticamente tutto. Non funziona il fatto di non essere più considerati come persone nella loro unicità ma solo come numeri sul registro. E' come se un sistema fosse impazzito dove non avesse più capito che cosa è importante. Le strutture ormai antiquate. La relation, quindi il rapporto tra... Eh, insegnanti e studenti ma anche tra insegnanti e insegnanti e non c'è continuità didattica e continuità di relazione con i ragazzi e non riusciamo a distrarre un rapporto che ci faccia crescere reciprocamente. Eh no, they're bored, they're not engaged and often feel it's irrelevant. Hey whatever gets you the per informare perché abbiamo voglia di divertirci perché vogliamo fare la differenza. Vogliamo diffondere questa novità, questa idea innovativa della Big Picture Learning. Stop complaining is our motto. E che in futuro il, la filosofia del Big Picture si potesse mettere in atto all'interno delle scuole di tutta Italia. Abbiamo risvegliato un po' di curiosità e interesse. Per adesso abbiamo ottenuto um, un, un, un inizio al cambiamento uh, mentale, che è la cosa più importante, il passo più importante per arrivare davvero a fare la differenza. Siamo riusciti a costruire una community of practice. Abbiamo visto che molti genitori sono interessati, abbiamo visto che gli studenti, insomma, hanno anche loro capito che si possono fare le cose diversamente. Insomma, abbiamo cominciato a tirare l'attenzione e soprattutto abbiamo trovato molte persone che erano stanche, che volevano cambiare ma non sapevano come. Quindi più siamo, meglio è. Fino adesso abbiamo cominciato a smuovere un po' le acque, e a diffondere un po' di curiosità e abbiamo eh, sì, fatto crescere un po' l'interesse. Um, di essere noi stessi. And it would be wonderful to see the beginning of big picture europe. Realizzare un nuovo sistema scolastico. Vogliamo ottenere quello che abbiamo ottenuto sempre in misura maggiore, quindi continuare a farci delle buone domande su come migliorare noi stessi. Eh, che i ragazzi vadano a scuola con un senso di tranquillità e serenità. Più insegnanti applicano la filosofia del Big Picture nel loro modo di insegnare e, possibilmente, che questa filosofia si estenda, perché no, a tutta l'Italia. sempre maggiori interesse, sempre maggiori partecipazioni, soprattutto avviare una scuola di, di tipo Big Picture in Italia. Qualcuno, sì, qualche ragazzo, qualche insegnante. Sicuramente c'è chi rema contro, ma c'è sempre qualsiasi cosa. Diciamo che molti colleghi sono incuriositi, hanno paura. I presidi, ai presidi piace, però anche loro un po' hanno paura, un po' hanno le mani legate. Il sistema italiano è terrificante e ci sta schiacciando. All'inizio ci può essere un po' di diffidenza, ma poi le persone si rendono conto del dell'ottimo progetto e quindi vogliono prenderne parte. A me piacerebbe che avessimo una cosa più importante, abbiamo il rispetto dei nostri colleghi e dei presidi. Il sostegno farebbe comodo, ma il rispetto è molto più importante perché un conto è dire io credo in questo progetto e questa è la cosa fondamentale. Questo è quello che ottieni con il rispetto. Un conto è dire io posso davvero sostenerti e darti una mano. Questo non è alla portata di tutti. Beh, noi siamo italiani, quindi ci piace fare le cose a un modo nostro. Give us just another twist to the big picture model. You know, incorporating the beautiful and rich culture that Italy is. They can inspire us to have better è, è difficile parlare di un originale col metodo, anzi, appunto, sbaglio a dire metodo, con l'approccio, la filosofia Big Picture, perché questo è un approccio. Dovremmo implementare la cultura italiana. Eh, la, credo che la scuola italiana abbia di buono proprio la sua cultura. Sarebbe un peccato. Perderla, okay. prendere tutto quello che c'è di buono e cercare di implementarlo nella nostra realtà. Nella big picture si dice uno studente alla volta, ma non solo, si dice anche una scuola alla volta. Serenità, ci divertiamo un sacco. In pratica io non mi addormento, cioè non, non innesto il pilota automatico per insegnare e questa è la prima cosa importante per insegnare bene, ma credo per fare bene qualunque cosa. Una società diversa. A studiare meglio, a imparare meglio e pace. Gli studenti saranno decisamente più motivati e in futuro saranno degli ottimi cittadini del mondo poi anche ricordando che loro sono i cittadini del futuro, anzi, in realtà sono già del presente. Gioia. Quando lo fai a memoria con il pilota automatico e ricordandoti come hai fatto la stessa lezione l'anno prima, beh, sarà una lezione noiosa, prima per te e poi per i tuoi studenti. Allegria. Abbiamo l'entusiasmo dei ragazzi, che è fondamentale, perché da quell'entusiasmo loro costruiscono il loro futuro. Dei ragazzi più dinamici, perché in questo momento i ragazzi sono passivi e aspettano che arrivi dall'esterno qualcosa. Oh, ci guadagniamo tantissimo. Ovviamente. Non credo che obbligare i ragazzi serva. Cioè, obbligare i ragazzi è la cosa peggiore che puoi fare. Students every student learns in a different way. Eh, non è semplice e infatti penso che ehm, optare per la filosofia del backpack ci spaventi molte persone, molti insegnanti proprio per il fatto che non è facile Se eh, il fare le cose viene da dentro di loro dalla motivazione rispetto ai loro interessi eccetera il gioco è fatto Se possibilmente riusciamo a utilizzare delle emozioni positive e non la paura Sarebbe una scuola come deve essere about uh reigniting their sense of curiosity. Once you find that one thing, you bring it out of a student of what they are interested in, what they are passionate about, and their education flows from there. You will find amazing engagement and excitement in their learning. Ci sono tre pilastri principali. Lo scopo, bisogna dare un grande scopo, c'è cioè qualcosa che dica alla persona che sta facendo qualcosa di grande. E se si conoscessero gli obiettivi, gli scopi di ognuno, probabilmente sarebbe molto più semplice. Poi c'è l'autonomia, cioè la persona deve avere la possibilità di fare le cose come si sente cercando di capire qual è il loro interesse e su quello lavorare per costruire tutto il resto abbiamo l'ultima cosa che è l'eccellenza o la padronanza nel senso che deve avere la possibilità di poter migliorarsi usando la testa ma soprattutto il cuore okay. partendo da loro come persona se sapessi come si motivano i ragazzi sarei pronto per vincere dei premi i ragazzi i ragazzi con tutte le sue esperienze e le sue potenzialità siamo noi ragazzi tutto ruota intorno a noi la cosa bella è che secondo me chiunque dovrebbe poter rispondere io e le cose sono pensate per noi anche gli insegnanti devono sentirsi al centro, devono sentirsi curati anche la famiglia, anche i genitori devono sentirsi curati noi, io, i ragazzi voi ragazzi eh... The students are obviously the most important people in a big picture school. Io e tutti quanti. Bisogna tornare a pensare umano. The beauty of, of the big picture model is that it can be adapted for the local area, for the type of students, for the regulations, for the type of testing and assessment that's required by the state. I ragazzi costruiscono la loro scuola. Ovviamente per fare questo gli studenti devono prendersi delle grosse responsabilità e questa è una cosa assolutamente nuova. Nuovi approcci, nuovi sistemi educativi. Il ragazzo al centro e il prof giù dalla cattedra. Mette in primo piano il buon senso delle persone. Qui chiediamo agli studenti di essere parte attiva e di pianificare quello che loro vogliono fare. Li trattiamo da adulti, che è quello che loro vorrebbero tanto e che la scuola non gli dà. Every big picture school doesn't have to look exactly alike, but when you walk into a big picture school, it's very clear that you are in a big picture school. raccontarvelo voi perché vogliamo che anche voi diventiate i protagonisti di questa avventura. Perché vogliamo coinvolgere tutti quelli che eh, tutte le persone che vorrebbero cambiare ma non sanno come fare. Per raccontarvi la nostra avventura, per farci conoscere, per trovare nuovi amici, perché ci crediamo e vogliamo rendere la BPL una realtà presente sul nostro territorio e oltre confine se i could go andare some fare qualche training potrebbero vedere video, visitare alcune delle nostre scuole e iniziare a vedere cosa è fare presente tutto questo alle persone perché magari uno non lo sa e vuole capirne qualcosa in più la cosa mi è oscura sinceramente credo che ci siano delle motivazioni tecnico burocratiche di alto livello dirigenziale perché è un bel modo per trasmettere quello che vogliamo dire a tutte le persone che sono interessate. Beh, questo lo sapete meglio voi che noi. There are other choices besides the traditional education uh that we see, that we see today potete seguire le pagine sui social network, potete leggere i blog, potete scrivere, rimanere in contatto con noi. Se vi fa piacere che i vostri figli si divertano a scuola e non la vivano come un peso, beh, guardate quello che facciamo. Può passare la parola. In un piccolo modo, in un grande modo, collaborare con noi, fare rete, siamo qua. Dobbiamo trovare persone come abbiamo qui a Biella, are inspired, and the fire has been ignited in them to open a big-picture school. Karen. Collaborazione. Umanità. Serenità. Vita. Apertura mentale. Passione. Cultura. Vendo la scuola curiosity, you know I have.